Um, sì, molto brevemente vi racconto um, questa esperienza che nasce dalla, dalla necessità di unire finalmente la giustizia ecologica ambientale con, uh, con giustizia sociale. E quando tra compagni provenienti da diverse esperienze ci siamo posti. Il, il problema del, di, di, di come fare questa, questa unione, come farla capire, come farla comprendere uh, alle fasce popolari, insomma, quelli che sono i, i, i, soggetti, i nostri soggetti di riferimento, um, abbiamo capito che um, una battaglia sulle questioni ecologiche, sulle questioni sociali, non, non poteva prescindere da, uh, dalla necessità di un processo di ricomposizione uh, di quel tessuto sociale che purtroppo uh, come uh, sinistra mh, antagonista, come sinistra di classe, in qualche modo abbiamo perso nel, negli ultimi anni. Ehm, quindi ritornare, uh, ritornare a parlare alle persone perché questo è l'unico modo per... Riuscire a far comprendere alle persone come, mh, a fronte delle tante crisi no, che si sovrappongono, quella climatica, quella economica, quella sanitaria, quella sociale, ora <ride> l'ultima, quella bellica, eh, far capire come alla base di tutte queste crisi ci sia uh, un, un, un sistema di dominio che noi chiamiamo capitalismo, Um, ma è un sistema di uh, sfruttamento uh, sul, sul vivente in, a, a 360 gradi, quindi la questione, la contraddizione tra uh, eh, capitale e lavoro non può prescindere dalla questione della contraddizione tra capitale, lavoro e ambiente. No? Quindi, eh, dopo l'esperienza, no? il fuoco che c'è stato negli scorsi anni da parte dei ragazzi dei movimenti dei Fridays for Future, piuttosto che Extinction Rebellion, abbiamo eh, notato che eh, eh, al di là delle frange giovanili, comunque poche ancora, eh, questi movimenti avevano proprio il problema di parlare con le persone, parlare con i territori, parlare nei quartieri, cioè il messaggio di un ambientalismo radicale come quello che noi sosteniamo di questi movimenti eh, comunque non arriva, non arriva alle persone, non arriva alla gran parte delle persone. Eh, e allora noi pensiamo che eh, eh, l'unico modo per riuscire a, a far comprendere alle persone eh, come le, la, la, la, la condizione della, della, della loro vita dipenda da questo sistema di dominio e quindi dal progressivo peggioramento eh, che le persone stanno vivendo eh, non si può che ripartire dai bisogni delle persone ed è per questo che abbiamo eh, così ragionato su un, un metodo che potesse funzionare che è quello delle assemblee popolari, un metodo non fondato solo sulla denuncia e sulla propaganda, ma un metodo che ci permette, ci permettesse di metterci in ascolto prima di tutto e quindi con il ruolo dei nostri attivisti, dei compagni, delle compagne che fanno parte della rete ecosocialista romana, il ruolo di, di facilitazione, perché abbiamo proprio la necessità di, di ricostruire questo rapporto. E le assemblee popolari, come le esperienze che abbiamo fatto a, a Cinecittà, ha dimostrato essere un metodo molto inclusivo, no? che permette alle persone finalmente di esprimersi, eh, perché non parte da uh, una comunicazione tra virgolette ideologica, cioè ci presentiamo come una rete di persone che vuole risolvere o provare a risolvere quelli che sono i bisogni che sentiamo tutti e quindi con una, uh, come dire, un, un insieme di iniziative che possono essere praticate nei quartieri verso un percorso di autogestione, auto-organizzazione che nasce proprio dal, dal basso. In questo percorso abbiamo immediatamente aggregato eh, le associazioni ambientaliste più radicale, ma anche eh, associazioni antispeciste, animaliste, che finalmente eh, hanno compreso come Um, il disequilibrio tra uomo e natura, uh, frutto di questo modello di sfruttamento, um, eh, non potesse essere affrontato solo con una visione morale o etica no? rispetto alla sofferenza animale, ma serve un cambio di sistema, un cambio radicale di sistema. Abbiamo aggregato anche organizzazioni come Rifondazione Comunista, come Sinistra Anticapitalista, organizzazioni, permettetemi il termine, più tradizionali, no? che finalmente hanno compreso che eh, bisogna costruire questo rapporto lo bisogna, lo bisog bisogna recuperarlo e, e proprio per, per avere nuova forza, eh, accumulare nuova forza militante nuovi eh, soggetti che possano poi essere eh, pronti a scatenare una, una nuova stagione di lotte e di conquiste su questi temi no? però ecco, noi crediamo che sia imprescindibile partire da questo. Tra le prime iniziative che abbiamo fatto è anche la, il lancio di un questionario proprio per raccogliere eh, quelle che sono le emergenze, quelli che sono i bisogni delle persone nei quartieri popolari ed è incredibile come quasi l'80% eh, dei nostri questionari ha la domanda su quanto sei disponibile ad impegnarti in uh, percorsi appunto di autogest autogestione e autorisolvimento di alcuni bisogni, no? come ad esempio quello del, del caro bollette, quindi con le comunità energetiche solidali, piuttosto che con um, uh, la gestione dal basso dei rifiuti, come il riciclo della plastica, cioè percorsi molto concreti. Bene, l'80% delle persone che hanno risposto a questi questionari hanno detto che sono disponibili a impegnare 5-10 ore alla settimana del loro tempo. Questo vuol dire che forse eh, la volontà di impegnarsi da parte delle persone, anche quello, quelle meno politicizzate, su questi temi c'è. E noi dobbiamo riuscire a incrociare, dobbiamo riuscire a intercettare questo, questo, questo desiderio. Le persone non hanno capito che dal basso ci si può muovere se siamo in tanti... Eh, riusciamo, riusciamo a cambiare veramente. No? Eh, forse no, no, no lo fare in, eh, non lo vogliono fare con i partiti, questo è, è un problema che dobbiamo porci no? e quindi eh, forse dobbiamo lavorare proprio alla costruzione di quel grande movimento dei movimenti che ancora manca e, e, e dobbiamo farlo però su un terreno comune, un terreno di convergenza molto pratico, molto concreto, fatto di tante iniziative, di progetti, dalla, dalla, dalla solidarietà mutualistica a eh, progetti concreti di case dell'acqua, cioè cose molto concrete che però ci, fanno, ci permettono di aprire delle contraddizioni e far comprendere alle persone come è necessario superare questo modello, un modello che ha dimostrato tutto il suo fallimento. E abbiamo bisogno di farlo ehm, in un'ottica assolutamente antisistema e questo non vuol dire fare ecologia sociale. L'ecosocialismo è una cosa molto diversa. No? Come compagni e compagne abbiamo capito che eh, la questione del potere non può essere elusa e, e, e proprio. Questa rete ecosocialista che mette insieme realtà così diverse, alcune più avanzate, altre più arretrate, ma che insieme si cerca di portare avanti questo percorso, è proprio per arrivare a una nuova stagione elettorale dove non ci si presenta come l'anno scorso a Roma, divisi in decine di partiti comunisti, di realtà comunque antisistema, che corrono da sole. Dobbiamo costruire unità e le assemblee popolari nei quartieri è una proposta che facciamo tutti non è detto che sia, non abbiamo la bacchetta magica come già diceva qualcuno non è detto che sia l'unica soluzione ma sicuramente può contribuire a questo processo, quindi invitiamo tutte le compagne e compagni a partecipare è un progetto aperto e naturalmente invitiamo anche i compagni e le compagnie di altri territori a provare a sviluppare nel loro territorio questo metodo questo modello, che è un modello molto inclusivo e che eh, sembra funzionare, insomma. Ecco tutto qui. Grazie.